Mi nome è Bedizion, mamma Deborah, sono sempre con mia figlia. Ieri ha scattato la foto con lei, lei quando vengo da scuola ieri. L'altra foto è quando era nata mia figlia si chiama Deborah, ora ha 11 mesi. Mi chiamo, mi chiamo Augusta, sono mamma di sei bimbi. Mi figlio si chiama Abigail, lei ha quattro anni. Il mio figlio si chiama Joshua, lui, lui ha tre anni. Questa è la foto di mia amici. Lei piace fare le capelli, lei è italiana, lei piace fare crescere è una buona amica. Questa è la foto di mio marito. Mio marito è giocare con mia miei figli. Stanno giocare con mia miei figli. Il nome di mio marito si chiama Ma Michael Adora, ador, Adorabi adorab, adorab. è romantico. Mia figlia si chiama Eia, a quattro anni fa l'asilo l'altro figlio si chiama Mira a tre anni finì al nido a scuola delle mamme io e mia figlia andiamo spesso al barco a giocare ho visto un giorno arcobalino da balconi di casa mia a Torino Sotto casa mia c'è un giardino ogni tanto andiamo a giocare. Un giorno a settimana faccio couscous a casa con eh, carotti, zucchini, con zucca, con ceci, con carni di ma eh, manzo e eh, anche pomodoro. Mi chiamo Rislian, sono in casalinga. Noi siamo eh, al giardino con mia famiglia, sono quattro persone. Mio figlio si chiama Omar, ha sei anni, fa l'asilo. Altro mio figlio si chiama Ied, ha un anno e mezzo, fine, al nido, a scuola di mamma. Mio marito si chiama Mafud, ha 39 anni, fa lavoro autista foto di mio figlio e questa foto è il compleanno di Omar questa sono io mio, mi chiamo Blessy ho 28 anni questa è la foto del mio marito il nome mio marito è Eri e mio marito è coso ad Adorabile. Questa sono foto di mio, mia bambini e nome di mio bambini è Rich, Elijah E. Richmond. Mia bambini sono tre anni e uno anni e quattro mesi. Questa è la foto da mio amica e nome è Usax. E lea am, am, Amia cucinare Sono aspettando il treno per Chieri con mia figlia, perché l'asilo di Eliana è a Troffarello. Viaggiando sul treno da Troffarello a Chieri, dopo ho preso mia figlia Eliana dall'asilo. Lei ha quasi tre anni. Io e mia figlia aspettando il pullman che ci porta più vicino dalla nostra casa, un chilometro a piedi dalla fermata. Quando arrivo a casa alle 18-19, devo lavare i piatti nonostante che mi sento distrutta, dopo una lunga gior giornata. Sto tagliando zucchini per cucinare velocemente con olio di olive extravergine. Io e mia figlia cenando mentre mia figlia guarda i cartoni animati. La lavatrice ha finito il suo ciclo, ora devo stenderla ad asciugare. Ho finito di prepararmi per uscire da casa per venire alla, alla scuola della mamma. Noi a casa siamo in cinque persone. Mia figlia si chiama Miriam, 11 anni, e fa la quinta elementare. Questa è la foto della festa di compleanno di mio figlio piccolo a un anno. Questo piatto si chiama tagine, l'ho fatto perché sono arrivati i miei amici. Questa è la colazione della festa dell'Eid. E questa è la foto di, mia, di me mia, con mia figlia. Nel 20, eh, 2016 abiti a Torino, in via Domo Adesso abita a Candia. Mi piace mia casa perché è grande. Mio figlio si chiama Lionel, ha un anno. Mia sorella si chiama Blessing, ha 28 anni. Lavoro in un negozio di vestiti. La mia amica si chiama Josephine, è una persona buona. Nel questa foto ci sono io, Hagar e il mio marito Amid e i miei figli Heba e Nur e la mia amica eh, si chiama Iman, anche il suo eh, marito, anche i suoi eh, suo figli eh, Muhammad e Adam, anche il suo cognato. Nel questa foto ci sono mio fratello Abdullah e sua moglie Anan, la foto era eh, alla loro celebrazione del matrimonio. Nella foto ci sono i miei figli Noor e Heba quando giocano in giardino. Io e i miei figli andiamo sempre al giardino dopo l'uscita del mio figlio dalla scuola. Nella foto c'è il mio figlio Noor quando stava giocando eh, con il trenino, eh, il trenino eh, in movimento eh, nel giorno della festa di dopo Ramadan. In questa foto c'è eh, un bel regalo che le ordinazioni eh, di festa del dopo Ramadan le eh, hanno dato ai bambini. Questo regalo è una piccola borsa con contente eh, palloncino e una penna e caramelle per i bambini. Nella questa foto c'è mia figlia Heba, stava giocando nel suo posto preferito, il gioco della cucina nell'asilo del suo fratello. Buongiorno, eh, eh, mi chiamo End, ho 35 anni, sono una donna sposata con quattro figli. La prima ha 13 anni e fa la terza media e la seconda ha 11 anni fa la quinta elementare. La terza ha 8 anni fa la seconda elementare e il quarto si chiama Amadona Anno che è la gioia più immensa della mia vita. Amo mio marito e insieme abbiamo una vita serena come una famiglia normale e chiedergli le mie sparenze per adesso crescere i miei figli eh, e venire alla studio che spero perché ho eh, una mamma troppo impegnata e faticosa. In questa foto era a, a spettacolo il mio figlio allungato musica. In questa foto stavo giocando con mio figlio più si è andato eh, a ah, eh, salire sul divano, mio figlio si chiama Ahmad Ha un anno. In questa foto, mio figlio stava facendo il vaccino. Sto con mia famiglia al centro commerciale Ligru. Mio marito Salah ha 38 anni, fa l'operaio. Sono alla scuola delle mamme. In classe matematica. Io e mia figlia Ayusra, a due anni, stiamo spendendo il pullman per ritornare a casa. Ho portato i miei figli al parco per divertirsi insieme. Lui si chiama Yusuf, a cinque anni. Ho incontrato i miei parenti vicino alla scuola per bambini. Ho preparato una torta di. si chiama Sefah. È una torta di riso, pollo, albecocca, mandorle, cannella, zucchero a velo.